Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Anche oggi parliamo di Flia. Questo è un brano dell'ultimo album. Eh, la canzone si intitola Bella o, come dicono loro, Bella. <ride> Sarà in americano, chiaramente. Eh, allora, anche questo mese eh, parliamo di Flia, come eh, avrai già visto in altri video eh, che ho fatto questo mese sul mio canale avere la trascrizione di, di questo riff basta che ti scrivi alla newsletter ti verrà inviata in automatico la mia newsletter in cosa consiste eh, una mail al mese in cui trattiamo di un argomento bassistico qualche curiosità ti mando qualche esercizio cerchiamo di parlare un po di questo fantastico strumento che è il basso elettrico allora vediamo una piccola parte di bella farò un altro video dedicato perché è veramente una canzone con un sacco di bay riff andiamo a prendere quello del pre ritornello che poi cade nel ritornello sono molto eh, simili eh, io li ho semplificati un pochettino per renderti la lettura un pochettino più, più semplice andiamo a vederlo quindi partiamo Le mi bemolle quindi al tasto 6 eh, della corda di la e cadrà in, in re mi un mi re re da due quadri poi ci spostiamo sul fa diesis, qua andiamo a prendere fa diesis basso con la sua ottava, fa fa fa sol sol sol, quindi mezzo fa diesis e mezzo sol, attenzione a questo anticipo con, con la legatura poi, fa fa fa sol sol sol, poi ritorniamo in mi, simile a prima ma un po' più ritmata, mi Poi andiamo a Do chiaramente. Mi bemolle non lo dico più, ma i Mi sono sono bemolli eh, sul Do. Eh, qua c'è un po' la semplificazione, l'ho fatto eh, perché esercitiamo la lettura ritmica. Quindi andiamo a vedere questa figurazione: Quindi abbiamo ottavo. Due sedicesimi, legatura sedicesimo ottavo e poi quattro, quattro ottavi: ta-ta-ta-ta-ta-ta. a leggerlo bene ritmicamente poi puoi esercitarti comunque con la base anche qua eh, vabbè questo brano non è da rallentare solo 85 non è particolarmente veloce però stiamo sulla prima riga perché poi gli accordi se, si ripetono sempre sempre questi e proviamocela un pochettino a loop quindi partiamo Mi, re, fa diesis e cade sul sol Okay, ho fatto sempre la, la, prima, la prima riga con quel ritmo. Eh, una cosa bella di Moises è che puoi selezionare anche solo quella parte lì e metterla in loop, così non devi tutte le volte eh, rifermare, ritrovare il punto, ma puoi selezionarlo e lui te lo può anche ripetere volendo. Andiamo avanti, la seconda riga è molto simile, quasi tutto uguale, tranne il ritmo, quello finale della variazione sul Do. Qua abbiamo Do, Quindi partiamo con due ottavi, poi ottavo abbiamo lo stesso giochino dei due sedicesimi attaccati con, eh, su seconda legatura con quello del terzo quarto. Anche qua eh, cerchiamo di leggerlo bene ritmicamente. <sussurra> Prendiamo solo questa battuta e ce la ripetiamo tante volte con una batteria. Dopo la terza riga va sul vero e proprio ritornello. Qui invece di tenere il mi bemolle lungo lo tiene più ritmato in ottavi, quindi va anche un po' su di volume. Anche qua ritmicamente è un po' più difficile. Ho sempre le stesse note però, mi bemolle, mi, mi, mi, mi, re, re. Poi andiamo sul fa, qua prende il fa naturale, attenzione prima era diesis sotto, qua va a prendere il fa naturale condisce con la sua quinta fa do qui che è la nota do fa do fa un sol sol andiamo sul sol al tasto 10 della corda di là dopo mi bemolle anche qua va a mettere la sua quinta avrai capito già che l'uso del quinto grado o alto Passo in questo caso riprende tutti alti e sempre o quasi sempre la, la prima scelta perché funziona molto bene. Eh, quindi dicevo: Mi Si, Mi, Re, Re, che andiamo sempre, abbiamo questo passaggio cromatico da Mi bemolle a Re. Poi abbiamo questa eh, bella figurazione. Andiamo sul Do col tasto, col dito 4, sul Do a 10 corda di re e andiamo a fare Do La Fa sol, sol Sol, ottimo esercizio per la mano. Mano aperta, quattro tasti in questa zona è un po' più comodo che tenere quattro tasti qua che sono più larghi e qua quindi possiamo farlo. Do La Fa Sol Sol. sol Io te lo propongo con questa diteggiatura. Volendo ce ne sarebbero mille altre. che questa, però, hai tutti degli degli stacchi comunque dei salti di mano mentre qua invece è bello perché tu hai la mano aperta e poi eh, puoi vedere proprio la triade di fa maggiore fa la do presa al contrario tu riesci anche a visualizzarla in questo modo cadiamo sul sol poi di nuovo mi bemolle con la sua quinta eh, appoggiamo di nuovo mi bemolle re Attenzione qua, Re va a mettere un Si acuto, Si bemolle, scusa. Qui anche con la mano aperta. Mi, Si, Mi, Re, Si. Ok? Bella apertura di mano, Re e Si, con il mini. Poi torniamo sul Fa, sempre la quinta. Eh, Do, Fa, Sol, Sol. Poi di nuovo Mi bemolle, Mi, Si poi cadiamo sul, sul do finale. Ok, questa rispetto ad altri video è un pochettino più articolata, ti serve secondo me in particolare la, eh, la partitura per proprio andare a leggere bene ritmicamente quello che fa. Ok, andiamo a metterla un po' sotto velocità, l'ho messa a 80, l'originale a 85, proviamo a leggerla insieme, se riesci prova a, a suonarla con me. Io nel frattempo ti ringrazio e noi ci vediamo poi al prossimo video, ciao.